Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi proponiamo un altro tronchesino. È un tronchesino di qualità, sempre made in Italy, in grado di tagliare fili del diametro di 1,3 mm. È un prodotto made in Italy e viene utilizzato per modellismo, elettronica, nel settore della creatività e per lavori di precisione. Grazie per la visione.